diamo subito il buongiorno e il benvenuto, buongiorno. il presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in aula Giulio Cesare, l'onorevole Paolo Ferrara. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno grazie dell'invito. Ah, Grazie intanto, a lei per averci risposto. complimenti eh, per l'affermazione eh, elettorale. elettorale, perché poi non ci siamo più sentiti, era prima, perciò insomma non ci siamo più sentiti. Sì, è stato un bel successo, sì, è stato un bel successo, è stato anche veritato, insomma adesso bisogna lavorare e continuare a lavorare comunque. Senta, eh, onorevole Ferrara, le facciamo una domanda in merito alle affermazioni eh, che ha rilasciato al blog del Fatto Quotidiano l'assessore Frongia sulla la possibilità che eh, il progetto stadio possa trovare la posa della prima pietra già eh, quest'anno siccome sono in molti a dire, l'ha detto l'assessore Gandini, Gandini allora eh, <ride> si può spiegarci anche tecnicamente a che punto è l'iter e in, in quale fascia dell'anno e se è eh, realmente possibile che questo avvenga Ma certo allora io faccio una premessa eh, noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare con i tempi previsti anche abbastanza generalmente eh, per cui tutte le, le pratiche sono state in Regione e adesso stanno chiedendo delle nuove integrazioni a Orlò, ma nulla di che insomma adesso il progetto tornerà a breve eh, in Campidoglio perché dovrà passare in giunta con una delibera che poi verrà poi in seguito ratificata in assemblea capitolina e eh, che darà comunque lo ok che è alla variante urbanistica e per cui si potranno cominciare Lavori. Io credo che questa operazione di cui sto parlando eh, non possa durare che qualche mese, insomma, eh, per cui ci siamo, siamo arrivati veramente alla conclusione, mi eh, di preme dire, di un lavoro, secondo me, fatto bene, non solo uno stadio fatto bene, ma anche un lavoro fatto bene dell'amministrazione, che è stata molto puntuale in questo caso. Sì. Senta, eh, dall'altra parte, prima delle elezioni eh, in eh, regione, l'assessore Civita eh, rimandò la palla diciamo, dall'altra parte del campo, sempre per la storia del famoso ponte. Dice: Se oh, il ponte basta è no, passa con questo ponte, eh, lo so, però purtroppo è, tema, è stato tema d'attualità Dicendo: Trovare una situazione alternativa. Questo fa parte delle richieste a Urnova o delle richieste al comune? Perché lui parlò del comune. Sì, al di là delle richieste devo dire che questa è una parte del progetto che è andata veramente veloce perché voi sapete che in giunta è stata approvata la delibera del ponte dei congressi per cui adesso arriverà in Assemblea Capitolina abbiamo definito eh, finalmente quello che abbiamo sempre detto perché poi c'è stata questa eh, diagriva eh, ponte sì ponte no quale ponte no, il ponte era quello dei congressi perché noi avevamo stracciato quello di Traiano perché avevamo individuato appunto questo ponte che era già comunque finanziato rimasto in piedi il progetto così come l'avevamo pensato e l'avevamo anche comunicato rimane il punto di congresso a servizio comunque della eh, abilità comunque del progetto stadio ma anche dei cittadini perché quella è una molto importante che darà un servizio a tutta la città eh, e poi rimane lo stadio che secondo noi è, è espressione di questa amministrazione è uno stadio completamente rivoluzionato perché sapete l'abbiamo già detto tante volte è uno stadio verde abbiamo previsto comunque eh, Alcune, alcune opere importanti come gli investimenti tutti da parte comunque del proponente per cui del privato, dei certo. treni della Roma Lido l'allargamento della Giaustienza nell'ultima parte e un parco fluviale bellissimo all'interno dello stadio per cui tantissimi alberi e tantissimo verde al servizio della città ma anche la messa in sicurezza del quartiere di Decina per il distesso geologico, lì diciamo, c'è un problema catico che comunque andiamo a risolvere il Tevere sarà navigabile una banchina per cui potremo arrivarci anche tramite, tramite Tevere insomma c'è tutto quello che serviva, c'è un ponte che va dalla dall'altra parte, eh, da parte del tevere per cui un servizio importante anche in questo senso. Io credo veramente che possiamo essere tutti soddisfatti, ma non ma come amministrazione, sì. come città, perché questo è, poi è un progetto, è, beh, che riguarda lasciatemelo di dire che dà tantissimi posti di lavoro, per cui eh, a questo punto credo veramente che l'obiettivo sia stato centrato, adesso attendiamo comunque eh, l'inizio dei lavori, ma questo aspetta comunque al proponente che dovrà comunque mettere in piedi beh, certo. eh, il cantiere ma secondo voi c'è un ritardo colpevole dalla parte della regione oppure è tutto nella normalità? Guardi io credo che il tempo delle polemiche che tra l'altro lasciatevano dire sono tutte venute dall'altra parte, eh, sia finito a questo punto la regione credo che sia trasmettendo i documenti a breve, attendeva delle integrazioni, veramente non c'è nessuna tensione in questo senso, credo in questo momento e, e credo che tutti hanno capito la bontà del progetto eh, un progetto che che noi rivendichiamo, ma che non ha un colore politico, perché è un progetto della città. Eh, poi è chiaro che c'è anche il cuore, eh, che è giallo rosso per qualcuno, per cui diamo, diamo la possibilità di avere uno Stato nuovo nuovo ai tifosi da Roma, ma comunque saranno stati che dovranno fare tantissime cose. Certo, anche perché sì, ho visto sì. che in questo momento tra la Raggi e Zingaretti, ho visto un sacco di foto dove c'è dove si parla. Una pace istituzionale. Sì, è una pace che, che comunque è a Ma con la Riva abbiamo sempre dialogato anche prima, c'erano comunque delle tensioni legate comunque a problemi dire, eh, di altro genere. Io credo che Roma ha bisogno di lavorare. Questa amministrazione si è presentata eh, proponendo un programma e credo che tutti quanti devono fare la loro parte a partire dal governo speriamo che ce ne sarà uno in futuro e, e comunque anche la Regione voglio dire e, e non possiamo fare campagna elettorale sulla pelle di, dei romani noi dobbiamo dare servizi dobbiamo dare opportunità a questa città e, e questo che abbiamo detto e questo è che stiamo facendo per quanto riguarda un secondo proprio un secondo poi dopo eh, invece il governo è... Come, come deve leggere i cittadini 5 Stelle, appunto, ma anche gli altri, perché poi insomma siamo tutti, eh, non è che... eh, questa cosa che, si, che dice Di Maio che, o che dicono che l'ha detta Di Maio? Perché poi su 5 Stelle c'è anche tanta disinformazione: eh, che, si, che, che si, si possono legare col Partito Democratico perché poi loro non hanno nessun tipo di, come si dice, di preclusione nei confronti di nessuno quando si fa un governo si deve fare con tutti, eccetera. Come. Ma no, io credo che Luigi Di Maio sia stato chiaro, ma è stato chiaro altrettanto il Movimento 5 Stelle in questo senso. Noi abbiamo un programma importante, l'abbiamo proposto ai cittadini in campagna elettorale che comunque ha ricevuto un grande successo, lo dicono i numeri. A questo punto adesso sulla base del programma, eh, giustamente eh, il Movimento 5 Stelle, ma Luigi Di Maio sta sondando eh, chi ci vuole stare all'interno di questi paletti. Per cui è chiaro che siamo aperti a tutti quelli che vogliono portare avanti il programma, c'è una discussione in corso, credo che spetti a loro portarla avanti. Eh, ma io sono fiducioso da parte del Movimento 5 Stelle perché Luigi Di Rimani è una persona seria, una persona che comunque eh, veramente ha dato un contributo importante a questo Paese eh, come, come vicepresidente della Camera ma anche come Capo Politico a questo punto del Movimento 5 Stelle e per cui credo che sia una giusta interlocuzione che deve essere aperta a tutti. E, eh, per adesso si sta discutendo per quello che riguarda comunque le due Camere. Ovvero, sì, quelli che saranno i presidenti, dopo di che ci sarà uno scatto successivo, eh, io credo che un senso di responsabilità eh, sia dovuto da parte dei partiti e per cui anche il Movimento 5 Stelle. Questo non significa fare alleanze, questo non significa fare inciuci ma comunque dobbiamo pensare anche al bene ah del beh, Paese. Certo. Sera, le faccio... Ma anche con Salvini, no? Eh beh, questo lo, lo chiediamo a lei, Ferrara. Eh, Salvini incluso in questo discorso? Eh beh, per forza. Sì. Ok, Pronto? sì, sì, sì, non sì. La, sentiamo, la sentiamo. Sì, è stato molto netto. C'è ecco, stato un attimino che non ci sentiva per quello. Sì. sì Su Salvini 3. si è sentito di meno. Senta, le faccio una domanda, una sì, un po' trattata. Salvini il... non ci ha sentito. <ride> <ride> no, eh, sì. Le chiedo eh, due cose, Ma, poi ripeto la battuta al serio e il Faceto. Se la Lazio già si è presentata per, per lo stadio, se diciamo così in camera, carità, se già sono cominciati i dialoghi sul, eh, sullo stadio della Lazio anche? Questa è la prima domanda. Le lascio, le lascio la parola. Ma Noi, noi non siamo, noi siamo per lo Stato della Roma e per lo Stato della Lazio ah beh, ma certo, dire, che comunque un'amministrazione non ha un'appartenenza certo, no, no, no. eh, a servizio della città per cui se si vuole interloquire con questa amministrazione per cercare di arrivare a una soluzione e trovare la possibilità di realizzare uno Stato per la Lazio benvenga Ma, ma è cominciata oppure qui. no? Quello le, le ah, Io so che comunque a cui, a, se ne era parlato in precedenza credo che l'assessore abbia fatto dei passaggi adesso non vorrei mettere a certo. pagarne sul fondo poi come, come tutte le amministrazioni eh, dire, sono comunque in, in contatto con, con, con gli investitori con gli imprenditori comunque con, con tantissime persone per cui credo ci sia stata l'occasione di parlarne È eh, chiaro che in questo momento io non ho dati per poter dire che ci sia un progetto in campo ma eh, posso auspicarmi insomma come, come amministratore pubblico posso auspicarmi che comunque ci sia eh, un'interlocuzione magari un progetto che realizzi uno stadio per la Lazio. perché no? Un'altra un domanda che la voglio fare perché tanti dei nostri ascoltatori si muovono per le strade di questa città eh, sì. in campo si è parlato di questa sorta di piano Marshall per le strade e per le buche, quando ci si sì. può aspettare un sensibile o un tangibile miglioramento anche perché lei come noi andrà sicuramente in giro per Roma uh, ecco, con un, con un cambiamento in un arco temporale dove ci si può attendere questo miglioramento, almeno sull'arteria principale o comunque, insomma, mi dica lei eh, noi abbiamo fatto un grosso investimento in questi giorni per l'emergenza, stanziando voi sapete, 17 milioni comunque che andranno a coprire 1.500 buche al giorno, per un totale di 50.000 buche a Roma, che si sono verificate con l'ultima nevicata, e parliamo di strade che comunque erano strade che comunque erano già state fatte nel passato, non sono le ultime strade che noi abbiamo fatto. Detto questo, detto questo, voi vedete che sta piovendo anche oggi, rimane anche difficile lavorare, perché voi sapete che coprire le buche quando è bagnato non si può, e, e per cui anche il tempo non sta aiutando, però il piano sta andando avanti comunque moltissime arterie sono state sistemate altre verranno sistemate in seguito è chiaro che comunque c'è un'attenzione da parte dell'amministrazione alta su questo e rivitiamo anche e questo dobbiamo dirlo non per tornare indietro comunque la rete stradale è devastata sono 8000 chilometri di strade rivendite dal Movimento 5 6 anni fa comunque eh, completamente deteriorate per cui eh, ieri avevo detto che, che, le, che le buche le hanno scavate le tangenti a Roma eh, questo lo dico io c'era un bellissimo articolo sul fatto quotidiano di ieri che descriveva come, come come venivano dati gli appalti in precedenza e per cui anche la qualità dei lavori è, è questa insomma. È chiaro che noi comunque un'inversione di rendenza ne abbiamo sia sugli appalti, perché comunque oggi sono appalti pubblici, controllati e vengono fatti con dei canoni eh, ben precisi per cui danno servizi di qualità. È chiaro che comunque eh, il lavoro è tanto, lo stiamo facendo, noi crediamo che, che a breve riusciremo sicuramente a... a a, a coprire questa emergenza ma c'è anche un piano strade importanti con la grande viabilità nei municipi che comunque stanno facendo strade importanti e dobbiamo continuare a lavorare e, e, e combattere perché comunque è chiaro che quello che abbiamo di fronte non è sicuramente una situazione facile no assolutamente bene noi, noi ringraziamo. ringraziamo e facciamo in bocca al lupo per, per il vostro lavoro futuro e quello che avete fatto e che voglia tutti i romani buon, la buon lavoro Grazie.